Allora, di nuovo, qui nella soffitta del Rezzo per un altro fantastico video che vi piacerà tantissimo e condividerete a manetta. E vi volevo parlare di un altro fenomeno mh, social, diciamo, della musica che mi ha interessato molto, ma se mh, devo dire la verità, mi ha divertito tantissimo. È quello di Bello Figo. E, molti di voi forse l'avranno sentito insomma certe canzoni, io, per esempio una di quelle veramente fantastiche, è veramente fantastica, mi ha fatto morire da ridere quella su Barbara D'Urso dove c'è praticamente lui con un, con un chiodo fucsia e le scarpe fucsia e questo video è veramente girato lo, lo fai in giro per, credo per Parma, se non sbaglio lui è di Parma dove appunto dice che vuole essere come Barbara D'Urso, vuole essere figa come Barbara D'Urso Ovviamente, tutto questo condito da incredibili volgarità sulle donne bianche, sulla figa bianca, come dice lui: insomma, e, e un personaggio veramente fantastico. E la cosa che colpisce: no, dopo uno che si interessa va, va sul canale, anzi, andate a vederlo. Magari vi mette in descrizione il link al, al canale di Bello Figo è la tematica, perché lui, veramente io questo lo trovo geniale, ha fatto veramente delle canzoni che solo i titoli eh, sono molto interessanti, tipo Mussolini, una eh, canzone sui Marò, per esempio. Quale gruppo italiano si è, si è messo ad affrontare questi temi? Tipo il fascismo Maroc, eh, Hitler, eh, Francesco Totti addirittura e trovo che sia un personaggio fantastico. Dopodiché eh, appunto la, il grande successo l'ha fatto con, questo, con quella canzone che appunto che parla un po' una parodia di tutti i luoghi comuni che abbiamo sugli immigrati no? Quella cosa dice noi vogliamo wi-fi e non pago affitto così è veramente fantastica non è tanto la cosa di per sé ma è appunto la, la reazione la nostra società un po' stupida, un po' bigotta, ha avuto rispetto a questo artista, e lui stesso tra l'altro si prende poco sul serio, nel senso che raccontando della sua storia dice che appunto si è messo a fare questi video, soprattutto per far ridere i suoi amici, insomma in modo così poco semiserio e invece è fantastico perché è stato preso sul serio in maniera incredibile appunto è stato poi invitato da Barbara D'Urso è stato invitato da una trasmissione che faceva Bel, bel Pietro ed era veramente esilarante la, la serietà con cui praticamente eh, la, la scena era questa, c'era bello figo da una parte lui che tra l'altro nei video spara un sacco di parlacci veramente volgarissime è tutto educato, tranquillo che non riusciva neanche a parlare dall'altra parte bel pietro serissimo e in collegamento queste famiglie di italiani eh, sfrattate o povere adesso non so quale fosse il loro, il loro problema no eh, che eh, ovviamente lo infamavano in modo incredibile eh, senza capire ovviamente il contenuto ironico anche auto ironico dei, dei suoi pezzi no? e quindi insomma veramente a livello sociale Secondo me è stata una cosa veramente divertente. Adesso non so se lui sta continuando a suonare, andare in giro, ha fatto successo oppure è stato solo con un exploit legato a questo, questo fraintendimento, no? sulla, sul reale contenuto delle, delle canzoni. Però io credo che sia una persona che abbia senz'altro un gran coraggio. E, e quindi insomma merita senz'altro attenzione. Eh, detto questo vorrei sapere da voi, adesso viene la vostra parte, in cui dovete dirmi, cioè dovete, non dovete fare niente, ma se volete mi dite, eh, cosa invece, ne, come l'avete percepita voi, no? Perché poi appunto io ho un po' il polso di molti musicisti, soprattutto come dico sempre della mia generazione, non so, i ragazzini ormai... C'è una certa età, mi sono perso questa, <ride> questo trend, però diciamo della de mia generazione, anche loro che prendevano sul serio molto scandalizzati del fatto, no, ma quello non fa, fa musica, insomma, cioè che la menavano sulla qualità del canto, no? perché come sapete tantissimi di questi artisti cantanti trap e usano l'autotune, magari non sanno cantare bene. E sparano un sacco di, di, di parolacce diciamo, mettono in luce, calcano la mano su, sui vizi, sulla droga, sulla dissolutezza, sul fatto che hanno i soldi, se ne sbattono, li, li bruciano, eccetera, eccetera. E, insomma, è bello vedere a livello sociale no, questo, questo scontro tra, tra questi ragazzi che per realtà magari sono poveri, sono nati poveri o vivono in una, in una situazione di normalità, quantomeno. E invece questi di, di, tra italiani, <ride> per bene, che si sentono offesi da, da questa arte un po' provocatoria. Ecco. Quindi ditemi quello che pensate. Pollicione, se volete condividere, se avete il coraggio, ma non, non credo perché immagino che le vostre conoscenze siano tutte molto abbottonate. E, ma soprattutto andate a vedere bello figo perché veramente è uno spasso. Detto questo, vi saluto. Al prossimo video, ciao ragazzi. Thank <sharp inhale> you.